Immersi dentro tutto questo, intrecciarsi di avventure, di parole, storie complicate, pregiudizi e immagini sbagliate. Forse è vero che non tutto appare per quello che è. Sembra pioggia invece un uragano. Non sa volare invece un aeroplano e tu che riesci a complicare ogni minimo particolare anche quello che non puoi vedere sarà che oggi ha perso un po ci crede più, lo vedi solo nei film Sarà che abbiamo paura di soffrire Che anche sognare ormai sembra essere un tabù Ma in fondo l'amore è qualcosa di semplice riempie il silenzio quando mi guardi e ridi immersi dentro tutto questo agitarsi di persone tutti presi dalle umane convinzioni distratti da orari e televisioni forse è vero che non tutto appare per quel sembra polvere e invece è un diamante e dietro al buio si nasconde l'orizzonte e noi sempre così imperfetti divisi in tanti piccoli frammenti sparsi tra vittorie e fallimenti sarà che oggi ha perso un po'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 come riempi il silenzio quando mi guardi e ridi oh, oh, oh. Oh, oh, oh. Sarà che oggi ho perso un po' valore ci crede più, lo vedi solo nei film, ma in fondo l'amore è qualcosa di semplice, è come riempire il silenzio quando mi guardi e ridi.